24 ottobre, giornata mondiale delle Nazioni Unite. Nel 1945, dopo la devastazione e la distruzione portate alla Seconda Guerra Mondiale, nacquero dalle ceneri delle comunità internazionali le Nazioni Unite, con il preciso scopo di prevenire sanguinose guerre future. 50 governi si riunirono a San Francisco il 25 aprile e iniziarono la redazione dello statuto della neonata organizzazione, adottando poi il 25 giugno e ratificandolo proprio il 24 ottobre dello stesso anno. Gli obiettivi delle Nazioni Unite, sanciti nel loro statuto, includono sì dal principio la protezione dei diritti umani, la salvaguardia della pace e della sicurezza, l'assistenza a paesi in condizioni di svantaggio e la promozione di uno sviluppo equo e sostenibile. 77 anni fa, le Nazioni Unite furono create come un veicolo di speranza per un mondo che stava emergendo dall'ombra di un conflitto catastrofico. Oggi, donne e uomini delle Nazioni Unite portano avanti questa speranza in tutto il mondo. Per imparare dal passato, per cambiare il futuro. Facciamo luce sull'Organizzazione delle Nazioni Unite.